andiamo a vedere adesso come si crea uno Sway a partire da uno dei modelli eh, che ci vengono proposti qui sotto eh, ce ne sono di vari tipi, supponiamo per esempio eh, di voler documentare un viaggio, un, un viaggio di istruzione o una uscita didattica possiamo pensare di partire da questo modello racconto delle vacanze ci clicchiamo sopra e andiamo a vedere come è strutturato questo modello, quindi in pratica eh, come è impaginato foto, testo, come sono eh, raggruppate le foto e i diversi elementi se ci piace eh, possiamo ehm, prendere, prelevare questo modello e andarlo a personalizzare cliccando qui inizia a modificare questo Sway, adesso lo faccio mi prepara il modello e poi me lo apre in modalità modifica, quindi qua potrò vedere tutta la sequenza, eccola qui, delle schede che compongono questo modello, schede immagini e schede testo. Um, come faccio a personalizzarlo? Evidentemente andrò nelle schede testo, e andrò a sostituire il testo il contenuto nel modello, che tra l'altro, ci dà anche delle indicazioni su come operare con il testo che vogliamo inserire noi lo stesso vale per le immagini vi faccio vedere cosa succede quando andiamo a mh, caricare una nostra immagine eh, supponiamo quindi che in, qui intanto mettiamo un titolo adesso ne scrivo uno a caso e questa immagine qui invece voglio una delle mie quindi supponiamo questa la trascino dentro e quell'immagine che c'era prima non viene eliminata in automatico ma viene spostata sotto in una nuova scheda immagini Io cosa faccio vado qui e la elimino perché non mi interessa tenerla la stessa cosa ogni volta che vado a inserire le altre immagini allora vediamo per esempio qui io potrei voler modificare non soltanto sostituendo il testo e sostituendo le immagini con, le mie, con i miei testi e le mie immagini personali, ma mh, posso se voglio aggiungere anche elementi che nel modello non sono previsti. Facciamo un esempio, eh, voglio inserire una mappa, voglio incorporare una mappa, incorporare quindi vado su elementi multimediali, incorporamento e qui andrò a copiare il codice di incorporamento e andrò anche a decidere il peso da dare alla mappa. Uh, se voglio che la mappa sia interattiva, è per questo che voglio l'incorporamento. Non, non voglio una mappa immagine statica, posso andare a inserire, e incorporare una mappa di Bing Maps oppure di Google Maps, come preferiamo. Come facciamo se vogliamo una di Bing? Andiamo su Bing Maps... E mettiamo la parola chiave per andare a situarci nella zona eh, che ci interessa, decidiamo che tipo di zoom tenere, anche se poi lo zoom sarà liberamente agibile. Diciamo da chi navigherà il nostro Sway. Come facciamo a incorporarla? Allora, qui non trovo un tasto condividi, un pulsante condividi, quindi vado nei tre puntini del menu More e trovo condividi share. Non voglio il link, voglio il codice embed, che è quello di incorporamento. Mi si apre questa nuova, nuova pagina, posso, ho diverse opzioni, eh, se voglio una mappa statica clicco qui, ma io la voglio invece dinamica, quindi lascio eh, selezionata questa voce, e poi clicco su genera codice. Ecco qui il codice, per copiarlo uso i tasti Ctrl+C, torno sul mio Sway e con Ctrl+V lo incollo e supponiamo che da un'altra parte voglio inserire un'altra mappa per esempio qui quindi torno su elementi multimediali, incorporamento e vi faccio vedere invece come si fa con Google Maps quindi come, ah, come abbiamo fatto prima andiamo a inserire la parola chiave per individuare la zona che ci interessa e qui per andare a incorporare la mappa Uh, anche qui non vedo in evidenza un tasto condividi apro questo menu cerco condividi eccolo qua clicco non voglio il link ma voglio incorporare ed ecco uh, qui questo è il codice per copiarlo basta cliccare su copia html torno sul mio sway vado a incollare il mio codice decido di dargli un'enfasi un pochino più grande vado a vedere cosa è successo qui ho l'immagine che ho inserito eh, qui ho la mappa di bing maps eh, che nella quale posso eh, decidere lo zoom da ottenere vado avanti ed ecco la mappa che invece ho inserito uh, da Google Maps, mi dà, questa mi dà la possibilità anche di passare da questo tipo vi, di visualizzazione a quello satellitare. Ok, chiaramente mh, torniamo in modalità modifica, torniamo nella pagina principale di Sway, e eh, come vedrete, qui ehm, nella prima parte della pagina, dove sono elencati tutti gli sway che ho realizzato, trovo anche quello che ho appena creato. E un altro che può essere interessante, tra i modelli proposti, è quello mh, del progetto Fai da Te, anche questo andandolo a modificare, può essere eh, utile per, mh, non so, per esempio, mh, documentare un progetto che abbiamo fatto in classe, eccetera. Eh, qui ci sono le fasi di realizzazione, il passaggio 1, passaggio 2, la conclusione, anche qui chiaramente eh, per modificarlo clicco su inizia a modificare e potrò andare, oltre che a sostituire le immagini e il testo, a inserire altri elementi che magari non sono previsti dal modello. Mm, per esempio decido che alla fine... Dopo la sezione conclusione voglio aggiungere un'ulteriore sezione, quindi prendo una scheda testo uh, che sia un titolo, quindi mi crea una nuova sezione, la intitolo prodotto finale e qua vado a incorporare un Padlet dove ho raccolto i lavori che hanno svolto i ragazzi, quindi vado su condivisione del Padlet, condividi, esporta, incorpora, incorpora, seleziono il testo, CTRL-C e lo copio, torno sul mio Sway e vado a incollarlo qui. Ok. Andiamo a vedere che effetto fa. Questo Sway di default eh, viene navigato in orizzontale, è la, diciamo, è la visualizzazione migliore, ma uno poi può andarlo a cambiare. Questa è la conclusione, con delle foto messe in un gruppo pila, vedete che poi noi andiamo a personalizzare, e qui alla fine c'è il prodotto finale. In realtà è un po' piccolino, dovevo dargli un'evidenza maggiore, scusate. Vado qui, ok, torniamo su riproduci, scorro velocemente, e vediamo che il Padlet che ho incorporato è navigabile quindi all'interno della pagina Sway con i link funzionanti e tutto quanto.